E buongiorno mondo! E mentre aspetto che il mio tè sia pronto per la colazione, sto già smontando la tenda, è ancora montata ma spicchettata, adesso la piego <coughs> e poi ritiro tutto sto casino che è qua intorno, eh? Promesso, a dopo! Finalmente è giunto il momento del mio tè caldo, la mia briochina, come vedete ho già smontato tutto, le borse sono praticamente pronte, una l'ho già anche attaccata alla bici e quindi ci siamo, tempo della colazione e ci si rimette sulla Greenway in direzione Varsi, mancano poco più di 10 km. A dopo! Come vi dicevo la Greenway, questa qui alle mie spalle, è in costante salita con un 2% decisamente fattibile, non è una grossa salita, sono comunque 30 km costantemente in salita a parte qualche rampetta, sale e scendi, non fosse che c'è il fastidioso vento che tira da est e il 2% secondo me si trasforma quasi in un 5-6%, in più ora sono arrivato al fine della ciclovia, Mi dice che è finita, mancano gli ultimi due chilometri per arrivare a Varzi e devo salire da qua dietro e tornare sulla statale qui sopra e speriamo non sia troppo trafficata. A dopo ragazzi. Varzi, capitale del salame crudo e chissà se riesco a provarlo, ma comunque lo conosco, non è che abito così lontano da Varzi. Eh? Pedala già, pedala. Bene ragazzi, da qui che è Varzi inizia la prima e unica salita che ho da fare fino a Bologna. Sono 6 km con una media del 6%, quindi mi metto l'anima in pace che se mi lamento qua figuriamoci poi sugli Appennini. Dai ragazzi, pedala Giappino, pedala. Ragazzi siamo all'8%, 7 adesso. Mancano penso 3 tra km e mezzo e sono allo scollinamento poi è tutta discesa in direzione delle campagne piacentine dai Giappino pedala dai vorrei giusto farvi notare che anche oggi tira il vento guardate gli alberi lì dietro quindi si fatica in salita e pure in discesa che costa <SILENCIO> Ci siamo ragazzi, terza regione dalla partenza, siamo in Emilia Romagna, provincia di Piacenza. Game on ragazzi, game on. Sono davanti alla diga del molato, sarebbe figo fare una bella dronata, ma c'è un sacco di vento e non mi fido molto, anche se il mini 2 dovrebbe reggerlo questo vento, ma preferisco evitare che mi cada giù nell'acqua nella diga, quindi adesso vado a vedere perché forse si può anche andare sopra e se si riesce, vi faccio vedere qualche foto da Altro che cicloturismo, questo è un paese per fare un'ottima camminata. Vi era mancate le mie freddure, vero? Proseguo. vado a mangiare ho fatto solo 44 km ma tra la salita al 6% fatta che era relativamente breve ma soprattutto il vento continuamente e costantemente contrario che mi fa faticare anche in discesa allora ho fatto tardi e quindi è luna adesso ho deciso di fermarmi a mangiare un panino e sfrutto come avete visto, le prese a disposizione per caricare un po' di energia, di batterie, di power bank quindi adesso mi mangio il mio panino, un ovetto sodo e riparto ad apportazione Pausa pranzo fatta, batterie un po' caricate, in mezz'oretta non è che si carichino molto ma va bene ora siamo sulle salite con questi panorami e ovviamente il vento continua a soffiare non smette un attimo neanche basta va bene faticare ma il vento è veramente fastidioso pedale giappino pedale taci che c'è il vento speriamo che venga fuori almeno il sole un po' sta spuntando ma non scalda ancora dai giappino bello in secca anche lui eh, vorrei fare ancora una quindicina di chilometri non tantissimi alla fine ne farò penso 80 in totale ma sto vento mi sta spezzando le gambe tutto il giorno che ce lo conto non so se lo sentite dalla cam però il mio dubbio questa sera è quello che sarà molto difficile trovare un posto per bivaccare perché sono in una zona come potete vedere è tutta di campi coltivati e trovare un boschetto uh, sarà dura sarà dura pedala ceppino e speriamo che domani non ci sia questo vento perché basta ah, pedala ceppino sono quasi a San Giorgio Piacentino ho imboccato questa stradina che va verso il fiume dove spero di trovare un posto per bivaccare tranquillo. Vi faccio sapere. E per stasera basta. Ho fatto solo 78 km, volevo farne qualcuno in più, ma col vento che c'è stato tutto il giorno, tutto il giorno con raffiche fino a 35 km all'ora che mi facevano faticare anche in discesa, dopo la salita tu speri di goderti la discesa e andare giù lungo e lanciato, no devi pedalare, pedala Giappino, pedala anche in discesa e quindi sono un po' bollito, ho trovato quest'angolino qua che non è dei più belli, penso qua, sono arrivato in, in fiume in secca, non sono tanto riparato dal vento ma... Verso mezzanotte dovrebbe calare in base alle previsioni e scendere ai 9 km all'ora, adesso è ancora sui 17. Eh, Tira, tira, ed è freschino anche, neanche un po' di sole, tutto sto vento che ha fatto e neanche ha portato via le nuvole, ma vaffanculo, a dopo ragazzi. E anche questa sera ragazzi ho cenato, state tranquilli, ho mangiato anche il dolcino, ora dal buio della mia tenda non mi resta che darvi la buonanotte nella speranza che domani sia una giornata migliore, le previsioni danno un po' di sole e un po' meno vento di oggi, quindi sarà un'ottima giornata. Buona notte a tutti.